Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Yoshi's Bully World Questa è la prima parte extra E <ride> Ora sei, sei tu con Yoshi Caffè e okay. basta basta fare così Stazioni E tu non ti colleghi Sbagliato ah. Le incomandi Uh, io devo cambiare il look perché faccio sempre così negli extra Io userò sempre quello là che ho usato fino adesso vai. Cioè okay. quello che hai usato per l'ultimo livello O quello che hai usato fino adesso per il mondo 6 uh, Dov'è? O Yoshi, quello negativo mm -hmm. Come lo chiami tu? Andiamo al coso degli Yoshi al, Non teatro dei ricordi, la casetta degli Yoshi Andiamo lì Così facciamo gli Ok, speedy. Allora in questa parte Intanto abbiamo visto che qualche nemico non l'abbiamo ancora incontrato Cosa, cosa molto improbabile. Ma io, ora che fa, dobbiamo fare? Perché, ah, si è entrato Sono qui? entrato io, vabbè, ora lo cambio io lo Yoshi, vedo qualcosa. Uh, io mi sa che mi metto quello Nintendo 64 se mi piace. E questo, no, questo è Super Nintendo, no, Super Nintendo 64. Non mi piace, questo è Super NES. Mm. E quale Game Boy, giusto? Ah, Yoshi qual Incubo. Quello là. Yoshi Incubo, questo è il NES. NES. Ah, ok. Um, Tendone di boss che ah, una, è quelli, una parte extra Ah sono qui dei Yoshi premi quelli Per aver fatto quelle cose uh, Facciamo che io sono Lo Yoshi viola Perché mi piace il viola Ma poi siamo tutte e due sul viola No è vero tu sei tipo verde negativo mm. Che è viola No veramente sono sia verde Che, che viola Perché okay, Vai togliti lo Yoshi Vai togliti lo Yoshi perché ho sentito la, la cerniera, ma non sei entrato? Si, sì. però dal contrario, faccio prima. Vedi, è, è principalmente viola. Vabbè, Ci confonderemo un sacco. Soprattutto tu. Ma quindi, oggi, che facciamo? Intanto, iniziamo col livello extra. Poi, vediamo che cosa dobbiamo fare. Ok, livello stella S. Nel paese delle lana okay. di uh, Qui possiamo sprecare tutti i soldi che vogliamo. Cioè abbiamo pure la cosa, quindi io userei questo. Sì, poi, um, poi non ci sono burroni. Uh, boh. Um, e se. se ci mettiamo tanto. Eh. Uh, questo livello in inglese si chiama A Wonderful Wool World. A, o wo Wool Oppure Wool A Wool Wonderful Oppure A Wonderful World of Wool. Ok, non importa. Uh, mi dà tanto di primo mondo È vero Miam tutto mio Ok, Vabbè, che pensavo lì. che mi uccidessero Mi dà tanto primo livello del secondo mondo Un attimo, vediamo Vediamo se, se ti metto sul.. Oddio, sta andando troppo veloce Sarà viola la piattaforma Sicuro? Eh, sì, l'uovo è viola, quindi sì Oh mio Dio, Marco Non ci riesco Ecco, è viola è Sì, perché l'uovo era viola Quando mi sono imbollato Ok. Sta già facendo venire i nervi a sto livello. Aspetta. Sei sì, nabbo, vieni, veloce. Veloce che non posso perdere tutto sto tempo. Muoviti. Ok, prendi quello. La spilla per vedere oggetti invisibili è la cosa più utile del mondo. Letteralmente la cosa più. Cioè, quello che ci ha aiutato di più in tutto il gioco. Ah, non ho più gomitoli. ah, Sos. Nabbo, Marco. Vieni. No, no, è se c'è il checkpoint. Oh no. Il che checkpoint. Ah, ok. Quindi ah, è, un livello, è un livello tematico mio. Dai. Ah. Cosa po dai? Potevamo uscire a No, 15 di vita, perché dovrei. Aia. Ah, yeah. Ecco perché avresti dovuto. Perché ora io mi suicido. Appunto, mi ho sprecato un uomo di vita. Ugh, Uh, comunque visto che oggi nel nostro universo temporale no, è uscito è uscito sì, anche yeah. nel nostro universo temporale uccidili, grazie. Non contraddirmeli. Muori. Eh. Devi saltarli attento. Muori. Ok. Um, è uscito il uh, Super Mario All-Stars 3D. Oppure non 3D è Stars. Non è ancora uscito, ma non è ancora. Sì che, sì, che è uscito, è eh. uscito oggi. Bene, terzo mondo. Oddio, mi stava per assassinare male quello Fuori a me um, Grazie Vi dico già che quando lo avremo anche noi Sì, faremo Mario 64, Mario Sunshine e Mario Beh, Galaxy Tutti separa separatamente Anche non Mario, Mario Galaxy come... dobbiamo fare No, Mario Galaxy no se, vo se vogliono fare una Let's Replay Ma ora è troppo presto per un Let's Replay No, no, Mario Galaxy cosa... Mar Mario, nostra... Galaxy Mario Galaxy L'abbiamo fatto quest'anno No, intendo assolutamente Non lo faremo Un let let's play di Mario Galaxy Tu l'hai detto, mo' mm, uh, Dobbiamo Ah, l'hai ucciso Dobbiamo usare quel tipo timido No, nah. Sì Basta andare da sotto È molto più facile da sotto Vabbè, dobbiamo fare l'infinito flutter Solo che tu Vedi, basta fare così Ecco, ora dobbiamo fare l'infinito flutter Non morire, grazie se si scollega Oh mio dio mai. E tu riesci a non scendere Comunque, Guarda perché scendi Intanto abbassa un po' il volume del gioco per noi Perché è troppo alto Mi sta, mi sta stordendo Cosa? Sono perché? Perché sì Vai Non avevo bisogno di saltarti sopra. Sono. E respawnato. E io sono morto. No. No. Non mi risponde ai comandi per un po'. Non devi scuotere, ecco perché. Non Si, sì che devo scuotere. Funziona così. No, prima di eh, andiamocene, devi premere i tasti, Marco. Scuotere. Non funziona. Ma tu, che ne sai, non ci hai mai giocato a sto gioco con questo controller. So come funziona Funziona che... Certo, funziona che, che ti inventi le cose puoi tanto anche, per andarmi con Puoi compito. anche usare i tasti Che ne sai? Ma è sicuro Che eh. secondo te, mo... Non devono mettere quello No, non lo mettono Oddio, è troppo veloce, come faccio? Allora, perché non, non funziona che premo A quando... Per... In Wii Sports, perché non... Se, se primo anno mi muove la racchetta Oh che peccato Chissà perché sono proprio stupido Oddio No Allora quante vite abbiamo? Mm. Siamo messi un po' male Comunque questo Oddio aiuto ah, Perché? Vai e basta, l'ho presa a caso e Comunque ti danno un sacco di vite in questo livello sì Beh, è... È credo, oddio. Mm. Mm. E poi farlo non farlo. è affatto difficile Wow Eh, ma dai lassù c'è roba Sì, sì Sono i tizi che cadono Non devi mai andare lì Perfetto Li uccido qua La loro stessa medicina Ora allora oh. arriva il pesce che ci ammazza tutto no. E poi possiamo tornare a prenderci Dobbiamo andare avanti e poi tornare indietro Dicevo well, di essere te. Oh, io ho provato a salire sull'aliena, però non è stato abbastanza. Oddio, <ride> è obeso. Sto pesce. Devo usare l'aliana per provare a salire, ma è, troppo lento. è stato toccolente. Ok, mm. ah ecco qual è la difficoltà di quel coso. Allora, per noi non lo è, in effetti. Pinguino, perché per noi non lo è? Si... Perché possiamo respawnare. Quella è una one hit K. -o. Ok, me. e li prende in lui. Vabbè, tanto non cambia niente E vieni con me, pinguino. pinguino Sì, ora uh, mi suicido Alrighty 1-Eat-KO Attento! Okay. Al fatto che questa cosa si muove Ok, Non mi mangiare Dobbiamo ucciderlo No, non dobbiamo, prendi sempre e sì. Ci sono anche pinguini per farlo, sai? <ride> Uccide... sali allora! Ok, c'è cioè il double più lato. Um, no! Vabbè bene. Meno male. <ride> ah. ah, è vero, non esiste in giapponese. Taglio. Dio quanto mi odio! Sì. Ok, yes. Ecco, vedi, era difficile. <ride> dai dai, non fa niente, non fa niente, ce ne sono Così. Eccoci qua, siamo tornati Beh, Abbiamo ritornato in da un po', siamo Aspetta, aspetta Intanto io ho un gomito l'ho buggato sotto le scarpe Sì, speriamo che ci conti il livello Anche. Molto funny, yes yeah. Puch Vieni Oppure lanciami un gomito, eh, è vero <ride> Sì Ehi hey, Puch Wow Marco, mira, yes no. andiamo. come ho fatto a perdere que quella vita? Yes. io avevo 15 di vita prima È stato Pucci certo non colpiamo ah, un ah. Kavek via aspetta che i diventano roba andiamo Pucci, muoviti dannazione magari possono pure diventare gomitore cioè non gomitori. Uh, roba, roba interessante più interessante di un gomitore ah ce l'ho qua saliera non lo uccidere pensavo di essere te allora, vieni push. Eh, Hai visto dove stavo? Pobre sono sono fuori push. da una mappa Marco Va Bene Imbollati Non te l'ha preso il tizio scemo lo, lo scaccio via Vedi vedi Se gli lanci la, la, lo la lingua via. addosso lo, lo No sparisce no, mica lo, lo mangio mi, mi butto sopra No no la parte. lingua La lingua no. No. Infatti sto parlando letteralmente di mi metto sopra Appena spawnano una mi piazza subito e spare Vai vieni Guarda Vedi vai vai Sì va bene ora non lo far sparire Ok Tanta cattiveria <ride> Tanta cattiveria <ride> Ciao, in questa società Addio Marco ah, no, Bene um... Non ditemi che sono le tende non voglio, non voglio le tende Ah ok Sì Marco sono le tende Tipo muovono muoriamo mo siamo morti oh uh, Ohst Ti prego voglio uh, Ok è facilissimo Dimmi che c'è un altro Questa sezione qui è facilissima Bene il gomito l'abbiamo finito Cioè manca Vai. un timbro Vediamo Ci manca un timbro ma Lo so No, Andiamo a vedere, vediamo questo Questo è il primo livello Tipo Revis Ios Dimmi che la, la Y Cioè la, la I È un timbro sì. yes. Solo che io ho 15 di vita Oh, well Me lo faccio off camera <ride> Eh sì, tanto per Sicuramente non facciamo tutto sta parte visto che Siamo già a 30 minuti Che è sta roba qua? Una gemma gigante? Ah no, è il gomito Ah! No. <ride> Il commento l'ho glitchato Non dimmi che sta possesso. nella mappa nel mondo pure Beh, se, appare, se appare proprio bugatissimo Yay. Bene quindi la vita poi la farà Marco Tanto per la prossima parte Ci sarà una prossima parte Tanto ci sarà una prossima parte Questo gioco andrà avanti Per sempre Per sempre <ride> Quindi ora la domanda è Quali sono i nemici che non abbiamo ancora incontrato In effetti Uh, ah già qua. abbiamo completato tutto. Ah video, è vero c'è la Yoshi Platinum. Hai ricomposto Yoshi Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Oh mio. Aspetta. Allora, ovviamente non abbiamo... Sì, non è uno Yoshi di lana. Ovviamente non abbiamo il 100% di questo livello, però... Va bene. Ok, uh, eh, quindi... Eh. Che, cosa, che cosa dobbiamo fare? Teatro del allora, boss, lo facciamo la prossima parte. Uh, qui no. No scusa, questa questo? parte è finita se proprio... Aspetta, vediamo qua un attimo. Boh, facciamo... No, quello è il... No, voglio capire che cos'è che ci manca. Vedi, vedi, ci mancano sei nemici e due canzoni. Vai a vedere. Mega Baby Bowser. Sniffit eh? Ma se abbiamo già incontrato lo sniffit con arancione uh, Hanno le descrizioni No, meno male Non dobbiamo, dobbiamo leggere <ride> È? Che questi? questo è lo sì, scheletro gabbi senzali Senz beh questo conta come tipo, la parte con i nemici mi sa che questi tutti. sono i nemici che non abbiamo ucciso questo, aspetta, è? quello è il tizio immortale che ti fa rimbalzare um. ma cos'è sui semi Normale è normale che questi non li abbiamo uccisi, quelli sono immortali Ma no, allora non dobbiamo, non dobb cioè sì, tecnicamente dovremmo Sì ma non stella. ho capito, cioè quelle canzoni Ah le musiche vabbè, ora ce ne è appena aggiunta una perché è la musica del teatro eh, E poi... Eh, sicuramente ehm ci sarà una per il laberinto, il coso dei boss Eh il coso dei boss Vediamo Cassetta di Yoshi? Sì è sicuramente quello quindi niente. Uh, tu, poi <susurra> <vedi se susurra> tu poi vedi se riesce a andare indietro a uccidere tutti i nemici così va, otteniamo quella stelletta. Vabbè, tanto tanto ormai, tutte queste cose le faremo off camera. Eh sì. Cioè finiremo il livello, il gioco off camera. Con niente, nella prossima parte Marco avrà finito questo qua con i cuori. Ma se la dobbiamo fare oggi? Adesso la dobbiamo fare. Adesso dobbiamo fare la seconda parte de del Ma Come? Non possiamo. Dobbiamo fare il tendone dei boss nella prossima parte. Non possiamo perché dobbiamo rifare questo, dobbiamo andare indietro a uccidere tutti i nemici. Lo rifacciamo facciamo ora. Sì, vabbè. Quanto tempo ci vuole? Oh, e che vuoi? Così abbiamo fatto. Vabbè, nella prossima parte faremo il tendone dei boss e finiremo il gioco al 100%. Totale. Yeah. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi.